Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti, Gormiti Show. Show! Gianni, oggi iniziamo proprio con il bozzo. Sì, abbiamo schierato i nostri eroi. Allora, io del popolo dei cristalli schiero Avok, il demolitore. Io invece del popolo dell'oceano schiero Achilos, lo stregone dell'oceano. Allora, um, c'è da dire che Avok, intanto, è diventato ancora più forte grazie all'energia alfa. E sempre grazie all'energia alfa, i suoi pugni sono diventati devastanti. Tra l'altro si dice che, in confidenza, se ti arriva un pugno da parte di Avok, è come se, se ti arrivasse addosso un'intera montagna. Questo perché il suo pugno chiodato pesa più di mille tonnellate. Ma, ma quindi è davvero fortissimo. Mamma mia, fortissimo. E invece Achilos, sì. grazie all'energia alfa, è stata potenziata la sua gemma nel petto. Okay. Così riesce a colpire gli avversari in modo molto preciso e gli scatena addosso tutta la potenza dell'oceano. Wow. È fantastico. Wow. Senti, vediamoli in azione. Ok, vediamo.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 Ci pensiamo noi, Trek! Wow, Giada, sono davvero ultra fortissimi! Ti hai visto come Achilles ha sconfitto Krobok? Eh, è davvero forte, è davvero forte. Ma, Johnny, adesso è arrivato un momento che ti piace moltissimo. Sì, no. i fumetti, a me piace tantissimo Sì, andiamo di... assolutamente alla giornata uno. Lo sapevo, lo sapevo. Oh Giada, ora è arrivato il momento del Fumetto, fumetto Garnitico. Garnitico! Ora leggiamo il fumetto del Panini Magazine numero 13. Ok, allora, um, pronti, il titolo pronti è stiamo. Senti chi parla. Okay. ok, allora vai Giada, inizia tu. I quattro guardiani degli elementi, come sempre in viaggio con la custodia della conoscenza, sono arrivati nel Regno del Ghiaccio, dove devono attivare le colonne che permetteranno di ripristinare l'ultimo dei guerrieri Mecha. Purtroppo però... È un'imboscata! Siete in trappola Ehi voi, sotto con i gloomings Grazie al potere del cristallo del ghiaccio Ora sono in grado di aprire contemporaneamente un numero limitato di portali d'ombra E posso attaccarvi da ogni angolazione Vediamo se riuscirete a evitare anche questo Prisma oscuro Focalizzando nella sua lama i suoi poteri oscuri, Cryptus crea un enorme prisma di pura energia negativa che lancia all'interno di uno dei suoi portali. Un varco appare vicino a Aeron e il bolide d'energia negativa esce da lì a tutta velocità. Haha! Schivato! Il guardiano riesce a evitarlo, ma. <ride> lo credi davvero? E così, così non è valido! <ride> Sei un vero acrobata! Chissà se ti stancherai prima tu o... il mio prisma oscuro! Mentre Aaron cerca di evitare l'attacco del Darkan, gli altri guardiani si sono riuniti sotto lo scudo di Aoki. Stavolta siamo davvero nei guai. Già, non credo che riusciremo a scappare. Se solo potessimo contrattaccare in qualche modo... Un momento! Ho trovato la soluzione! E Cryptus me l'ha servita su un piatto d'argento! ora vi spiego ah, ho capito va bene mi sacrifico io gormiti potenza degli elementi forza della roccia combatti ultra irok e quando omega Cryptus ci attaccherà tu lanciati in quella direzione e. d'accordo io sono ancora qui scheletraccio perché non provi a colpirmi forse con me ci riuscirai ah, l'hai voluto tu eh Prisma oscuro! Shhh. Trek, per cercare di salvare i suoi amici, ha attirato l'attenzione di Omega Cryptus, ma ora sta per essere colpito in pieno dal prisma oscuro che il Darkan gli ha lanciato contro. Riuscirà a evitarlo? Shhh. Che sia arrivata la fine per Trek e Ultra Heroic! Un attimo prima che il prisma oscuro di Omega Cryptus colpisca i suoi bersagli, però il Gormita della Roccia sfrutta la sua incredibile agilità per evitare il colpo. Poi, grazie alle sue trivelle, scava un passaggio nella parete di ghiaccio. Scoppia roccia! Ha, ha, ha. È scappato! Del resto è normale, io sono il maestro della paura. Quel fifone diceva di volersi sacrificare per voi, eh? ma alla fine vi ha solo messo nei guai. Non riuscirete mai a evitare tutti questi attacchi! Non è il momento di battere la fiacca. Forza, attaccate tutti insieme. Purtroppo per il Darkan, però. Ma ma ma, ma che, che succede? Oh! Ah, ah, uh. Uh. Ma ma dannazione, cosa è stato? Semplice. Sei troppo presuntuoso. Solo perché sei in vantaggio non devi sottovalutare i tuoi avversari. E ora, sei tu a essere finito in trappola! Gormiti! Potenza, potenza degli elementi. elementi! Energia del fuoco! Combatti Ultra Saburo! Furia del vento! Combatti Ultra Orion! Potere del ghiaccio! Combatti Ultra Kilos! Dì la verità, maestro della paura! Chi è spaventato adesso? Taglio fiamma! Tempesta di ghiaccio! Freccia vento! Eh, meglio filare! Fifone io! Senti chi parla Gianni questa storia mi è piaciuta tantissimo È bellissima e tra l'altro adesso c'è un'altra storia Giada il titano Non possiamo assolutamente farlo aspettare perché si arrabbia Allora andiamoci subito Giada Gianni è il titano! Il titano degli elementi che veglia su di noi! Eh sì, guarda, c'è una Ma... ragione ben precisa perché siamo qui Perché Stefano, di 5 anni da Brescia sì. Ci ha chiesto di riprodurre la battaglia epica tra Lord Sol e Lord Eclos Grazie mille, mi hai fatto un bellissimo regalo perché io amo questa battaglia E vedo già schierato dalla mia parte Lord Sol. E io ho Lord Eclos Ok, sei pronta per questa battaglia? Prontissima! Ok, Lord Eclos <ride> Sì, parlo proprio a te non ti padronirai mai del cuore del titano! Invece ce la farò perché sono più forte di te! Non è vero, noi lo proteggeremo! Prendi questo! Tempesta solare! Ah, ti ho schivato! Sfera ah. del caos! Ah, no. non, non mi hai colpito! Vengo io in aiuto! Ehi, ma a me non vale due contro uno! Sono, non vale! Sono Alpha Carrion! Prendi questo! Magma Blast! Ah, ah! Bravo! Poi siete due contro uno! Io adesso chiamo ah, ah, ah. il titano in aiuto! Come il titano? Il titano! Eccomi! Cosa ah, c'è? Aspetta Giada, mettilo dalla parte dei cattivi. Eh sì, perché dovete sapere che il titano ha questo potere che, che tiene l'equilibrio tra bene e male. Ok, tienilo. Ecco. Oh. Che cosa succede? Devi aiutarmi, loro sono i cattivi. mi hanno non attaccato! È, non è vero, Titano! Ah, sì? Non è vero, allora, Titano! Allora adesso vi colpilo no, io! No! No! No! Non ascoltarli, Titano! Guarda, mi metto qui in ginocchio a parlarti! Cosa c'è? Titano, non ascoltarlo! Non, non ne... ascoltarli tu, non ascoltarli! Non ascoltare, Lord Eclos, il cattivo, credimi! Davvero? Sì, sì, sì, è lui che ha organizzato tutto! Vuole rubare tutti i frammenti del cuore del Titano, il tuo! Il mio? Allora mi ha mentito! Sì, ti ha mentito! Vai, sconfiggilo una volta per tutte! Veniamo qua con te! No, non è vero, non è vero! Sconfiggilo! Ah, per questa volta avete vinto voi! Ah. State bene? Scusa, ah, Giada mi, mi batte il cuore a mille! Ma è stato uno scontro epico! Eh, Bellissimo! Titano è davvero grandiosa! Questa forza. Sì, poi è bello potente per capire come è forte! Mi piace un sacco! E adesso Giada andiamo a salutare i nostri amici perché ci sono i loro disegni, le loro dediche e quant'altro Andiamo che ci stanno aspettando Dai È arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica, gormitica. Gianni, iniziamo col disegno che ci ha mandato Ricky Ok, okay, okay mentre passato. lo guardiamo, leggo la dedica okay. Ciao Gianni e Giada, potreste far vedere il mio disegno? Vi guardo sempre, mi diverto tanto Ricky, oh, grazie. grazie mille di seguirci sempre È eh, bellissimo il tuo disegno, grazie, grazie, grazie Proseguo con Samuele che ci manda una dedica a un bellissimo disegno di Irgur Ciao Gianni e Giada, siete simpaticissimi e sono un vostro grande fan Vi mando il disegno del mio gormita preferito, Irgur Ciao da Samuele Ha fatto un disegno davvero bellissimo sì, sì, di pure la testa eh sì, che te la, la lancia addosso come fa Irgun Grazie mille, noi amiamo i vostri disegni Quindi continuate a mandarli a gormitishow.gormiti.com esatto. Così li mostriamo in puntata Esatto, Giada, esatto È finita la puntata Eh sì, purtroppo sì E cosa devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram E il nostro canale ufficiale di YouTube Mi raccomando, mettete tantissimi like e Condividete, condividete il, il video e iscrivetevi, iscrivetevi al canale. canale Un saluto da Gianni E Giada, ciao! Bop, <laughs> bop,